E hey, buongiorno mondo Solita sveglia alle 6.03 Sono già le 7.40 ma noi abbiamo fatto già colazione Io e Muriel Lui sta aggiornando il diario Tra poco io aggiorno il mio Ha diluviato tutta la notte Adesso ha smesso ma da temporali verso le 11 Adesso quando Dimi si alza dalla tenda Smontiamo tutto Carichiamo tutto bagnato com'è Partiamo e cerchiamo di levarsi dalla tempesta Buona giornata a tutti Ore 10.26, siamo saliti in bici, il tempo ci ha graziati giusto per ritirare le borse, le tende, così abbiamo ritirato tutto all'asciutto, ma ha cominciato a piovere adesso. E stiamo andando al castello, che è là sopra. Il castello Marcon Dironi, Ronda. Wow! che voglio le royalties si sì. mi hai firmato la liberatoria prima di partire dai ragazzi abbiamo lasciato dimitrina in stazione lì al paese dove eravamo col camping e io e mio fratello siamo partiti è abbastanza tardi sono quasi le 11 dovremmo fare più di 100 km All allo che non ha ancora risposto quindi andiamo dritti fino a Yul non so se si dice Yul Muriel Yul Muriel dice che si dice Yul quindi pedaliamo piovere, non sta piovendo, fa fresco e quindi si pedala bene, speriamo che regga vi facciamo sapere se prendiamo o no l'acquazzone Questo tratto della ciclovia del Danubio non è per niente piacevole. Cioè sembra di essere quasi nelle campagne tra Vercelli e Confienza. La dietro Mulle si sta annoiando, sta anche ricominciando a piovere, non so se si vede. E quindi nulla di buono per ora, ma ti sta freschi, si pedala facilmente perché è tutto. Dice che stasera si mangiano rane perché sembra proprio di essere. Nel Vercellese Va bene, proseguiamo Eh? Spero che tu non lo possa utilizzare quel video Perché? Perché se non lo puoi utilizzare vuol dire che non abbiamo più impegnato la pioggia Ragazzi Prima vi avevo detto che stava cominciando a piovere ma stava un po' tenendo Guardate là in fondo la direzione che stiamo prendendo. Mai una gioia, mai una gioia. Non l'abbiamo ancora presa, eh? Non parlare. scivola se vuoi stare al centro sennò no, tocchi le borse e ti cappotti si un po' da stronzi a fare il fondo così però e quando vedi questi cartelli qua ti spaventi 20 pazzesco oh pazzesco minchia morto Mi scoppia il cuore i polmoni l'hai fatta? si sì. sono anche tornato indietro per riprendere il cazzo cambia il tempo mannaggia no. ragazzi alla fine un po d'acqua ce la siamo presa non tantissima un, un lavettino muri dice che erano solo due gocce giusto per far cementificare la polvere di ieri dice che cosa hai detto giusto per cementificare la polvere di ieri ecco lui dice che sulle bici, sulle bici si cementificherà tutta la polvere che abbiamo raccolto ieri però almeno non c'è la polvere oggi una nota positiva è quella lì e adesso tutto. abbiamo pedalato una cinquantina di chilometri poco di più e poco più avanti Cerchiamo un posto dove mangiare, eh Muriel? Abbiamo fame? Sto morendo di fame. Lui sta morendo di fame e io sono, forse sono già morto, quindi se riusciamo a venirne se fuori da... Non mangiare da una morticata a te, eh? Va bene, ragazzi, buon appetito a tutti voi che potete mangiare, noi siamo in mezzo al nulla, pieno di lumache per terra, per l'umido. Ciao ciao, a dopo. Quella là in fondo è la nostra direzione, tutto nero, tutto nero. Ah! andiamo incontro alla tempesta ma lo facciamo perché ci piace vero muriel guarda le cerco proprio io mi piace bagnarmi perché così mi lavo perché sennò facendo campeggio libero non ti lavi mai eh. ho lavato anche i vestiti fantastico e mio fratello puzza un po di meno oggi puzzo meno dice muriel quindi è tutto a posto andiamo verso la nostra doccia gratis free camping e free shower vale andare ai 39 col limite dei 30, è eh? Muriel. Siamo andati al bar dove aveva la cucina con un po' di zuppe, un po' di booster e cose così, ma ci hanno rimbalzato perché hanno detto che la cucina era chiusa e per fare due booster era troppo complicato. Quindi abbiamo dovuto ripiegare per un kebab. E per il Covid non ci ha fatto neanche sedere dentro, quindi adesso siamo in questo parchetto, sul Danubio. Sul Danubio, lì c'è il Danubio, lì dietro. E un po' l'ercio, ci sono delle calze di bambini, là in fondo c'è un po' di immondizia, ma noi mangiamo lo stesso. Buon appetito a tutti! Ragazzi, ci mancano circa 10-12 km a Yulm o al campeggio che abbiamo trovato, se ci, se ci prendono perché forse è un campeggio solo per camper. E come potete vedere, ha ricominciato a piovere e così evitiamo di fare la doccia al campeggio. E non ci 100 km esatti esatti siamo arrivati dove c'è Dimitrina e qua sarà il nostro camping per questa notte la bicella siamo sbagliati con i pulcini andiamo a vedere la dichiarazione di Muriel Muriel Muriel e lo c'è cosa? la tua dichiarazione per questi 100 km e gli ultimi venti di pioggia totale belli belli, meravigliosi, uno spettacolo poi il panorama favoloso <ride> Quasi, quasi della pianura padana, oggi non è stata una gran tappa, ma è stata una tappa meritata e guardate un po' di Dimitrina come ci ha accolto, con? Loco beer, that's the, the Ulm beer, the beer from Ulm. Quindi adesso beviamo perché ce lo meritiamo, a ah, dopo.